buongiorno ciao come state tutto bene ci ritroviamo oggi nel nostro post per raccontare un po quello che ci siamo detti quest'oggi intanto si partiva dalla mia domanda qual è la vostra fatica più grossa e eh, nel corso della mattinata della vostra ora insieme eh, mi avete risposto intanto devo dire che anche quest'oggi eravate tantissimi come seconda puntata dopo la ripartenza dopo le vacanze estive mi ha fatto piacere abbiamo chiacchierato di tantissime cose eh, partendo anche un po da qualche mia domanda insomma che che vi ponevo per capire un po se la vostra giornata era iniziata nel Migliore dei modi, eh, ad esempio Meganaturista aveva già fatto i suoi 30 km di bicicletta eh, nel parco del fiume Ticino eh, guardando un po' quelli che erano i colori autunnali i colori autunnali che sono partiti anche dalla mia maglia se vogliamo e, e, e insomma in qualche modo sì ho detto che oggi eravamo un pochettino più autunnali colorati anche se in realtà calze, e scarpe chiuse non le ho ancora messe perché voglio ancora essere con un piede nell'estate ma tutti siamo stati concordi nel dire che eh, in qualche modo l'autunno è, è il periodo in cui i colori sono migliori, e sono più belli ho ricordato il foliage, questi viaggi anche sui trenini eh, ma sicuramente abbiamo ricordato che il fatto di andare nella natura in questo periodo con questi colori è qualcosa che ci mette anche eh, tranquillità e bellezza poi, eh, cosa abbiamo detto? ah sì, poi abbiamo parlato di, di Scozia perché insomma io così parlando un po' con voi chiedevo eh, insomma qualche informazione sulla Scozia dicevo che volevo andare in Scozia adesso il ponte dell'8 dicembre con le mie figlie ma eh, in realtà è tutto carissimo mm, Peter eh, ci ha fatto il viaggio di nozze ma il nostro amico eh, Aberdeen che è proprio scozzese ci ha detto che Edimburgo è bellissima Glasgow eh, è differente e la gente ad ovest è molto meglio <ride> quindi penso che lui abiti ad ovest così ho, ho inteso che potesse abitare ad ovest e quindi ci dava anche questo informazione informazione, mentre poi la maestra Domenico Guariglio ha chiesto come era, com era andata eh, la scorsa settimana proprio a, a Pinerolo e insomma le due ragazze sono lavorate con 110 lode, quindi è stato qualcosa di, di bellissimo e di perfetto e poi c'è chi... Ci ha raccontato che ha cambiato un po' il suo modo eh, di lavorare, nel senso che ha chiuso il ristorante eh, che aveva per aprire un altro a 600 metri di distanza che aprirà il primo dicembre, e dove eh, per l'estate spera di aprire anche un bed and breakfast? Quindi Luciano, insomma, verremo a trovarti, grazie perché ci ha dato anche delle indicazioni dove andare questo bed and breakfast. Poi eh, Afonso ci dice che eh, è andato 13 volte eh, a Londra, ma mai in Scozia. Quindi siamo in due, anche se io non ci sono andata 13 volte, 13 volte sono tantissime, Afonso. Meganaturista, insomma, um, eh, ci ha raccontato anche di un'escursione che aveva fatto anni fa riguardo al um, Valsese e poi era andato sul Monte Rosa ed era rimasto estasiato da questa uh, catena appunto del, uh, del Monte Rosa, al che io uh, mi sono ricordata di quando ero andata sul Monte Bianco effettivamente arrivare in cima ed essere immersi in questa uh, pace, tranquillità eh, dicevo sono rimasta estasiata così uh, vedendo solo la Sagrada Famiglia e il Monte Bianco. quindi insomma questo senso di uh, potenza, di maestosità ma anche di uh, sentirsi soli anche se sei in mezzo a tanta gente, non so era una strana sensazione ehm, poi Eugenio e uh, dunque Cosa ci diceva? Ah, beh, Eugenio ci diceva che eh, aveva parlato anche di Wonder Woman ed Eugenio eh, mi ha mandato anche un link eh, dove si eh, parlava di Wonder Woman eh, e si diceva che avevano deciso addirittura eh, di eleggerla eh, così, donna delle eh, Nazioni Unite e poi in realtà c'è stata una petizione che ha fatto sì che insomma questo non succedesse perché era una persona di fantasia e non era reale io ho detto eh, ci sono tante donne che sono wonder woman e sono realissime eh, non vengono sempre troppo considerate ma per me wonder woman è una insomma una, una eh, in generale anche per i suoi pensieri poi eh, c'era Federico che era la prima volta che ci seguiva e eh, quindi abbiamo fatto un po' come si dice il battesimo della prima diretta eh, chi nella, dicevamo allora nel sul fatto della fatica eh, beh Luciano diceva la fatica insomma del trasloco che sta facendo adesso Mirko ci diceva che fa fatica ad alzarsi dal letto eh, quanto lo capisco hai proprio ragione Roico che dice fa fatica a, a fare le cose perché non ha centomila in testa eh, insomma eh, ne pensa altre quindi non riesce a fare quelle che aveva ancora in mente o iniziato insomma quindi deve eh, ri, ri eh, tenersi un pochettino lì e eh, rivedere le cose eh, ma allo stesso tempo eh, magari la turista ci diceva che le cose si sì, fa fatica ma se sono belle alla fine fa piacere farle la fatica poi tutto questo svanisce ed è vero, Luciano ci ha dato poi anche dov'è il suo ristorante al vecchio scalo già balostro via Serti 27 isola del cantone a Genova eh, poi vediamo un po' Uh, uh, Federico che mi diceva che non è riuscito a beccarmi a mannaggia. Eh, Maurizio che ha dato il Cosmo ma anche lì un po' la tristezza che eh, purtroppo le, le, le fiere insomma, non sono più quelle di una volta c'è anche stato un po' di eh, diciamo così di chiusura, meno stand e eh, eh sì, purtroppo sì avete scritto tantissimo mi avete fatto anche i vostri menu trofi al pesto, pesce eh, il tutto innaffiato dal pigato delle 5 terre eh, niente male <ride> e poi ehm, eh, meganaturista mi ha ricordato e mi ha bacchettato perché non l'ho detto allora lo dico adesso di mandare a emacalibuno le vostre ricette le vostre foto i vostri ricordi vari quello che avete per eh, così ci piacerebbe fare un libro natalizio e il eh, ricavato destinarlo in eh, beneficenza quindi insomma questo è un po' A uh, quello che diciamo uh, ci piacerebbe fare. Eh, per il resto oh, vediamo un po' mi sembra di avere eh, detto quasi tutto insomma, questo e tanto altro ci siamo raccontati ci ritroviamo martedì prossimo quindi vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia Dicevo, ci ritroviamo martedì prossimo eh, troverò un altro tema da trattare e naturalmente spero che siate in tanti anche martedì se volete potete seguirmi come sempre anche su Patreon un bacio grande, ciao, alla prossima, ciao! Vi aspetto, eh!